Grazie Presidente. Io ringrazio il centrodestra perché riconosco appunto nella passione così come manifestata dalla consigliera Mennuni un sostegno ulteriore rispetto alla nostra determinazione per pervenire a una ulteriore implementazione dello strumento. Purtroppo oggi come abbiamo ampiamente esaminato anche in Commissione c'è un piccolo elemento tecnico che non consente all'Aula di poter determinare ora questo passaggio ma appunto io credo che sia fondamentale proprio grazie a eh, questa passione così eh, veemente manifestata dalla consigliera Pennoni, ma che viene in ogni caso, da quanto ho capito, condivisa da tutti quanti i consiglieri di centrodestra, eh, io lo ritengo comunque un, un bel segno di forza no, da parte dell'Aula verso quello che stiamo comunque configurando come una. Eh, direzione da parte di Roma Capitale per ottenere quanto più consenso possibile intorno allo strumento e arrivare a quel punto nelle, se nelle ulteriori sedi eh, istituzionali per rappresentare l'urgenza e quindi la necessità, la garanzia anche se vogliamo di realizzare tutte queste opere così come stiamo definendo nel corso dei prossimi dieci anni. Ripeto, però purtroppo questo elemento tecnico oggi non consente di fare questo passaggio, come ho detto in Commissione e come purtroppo non è stato possibile variare rispetto all'emendamento perché erano dei corsi termini, ci prendiamo la responsabilità di fare un passaggio e di ottenere tutti quegli approfondimenti tecnici per avallare la scelta eh, comunque in tempo utile rispetto all'approvazione che ci sarà eh, dopo il termine dell'evaluazione ambientale strategica. Grazie.